La prima volta che apriamo QCAD il programma ci chiede di definire alcune caratteristiche dell'interfaccia. In particolare ci chiede di definire la lingua utilizzata e l'unità di misura, il formato di carta per la stampa, il separatore di decimali e il colore dello sfondo. Questa finestra coprirà solo la prima volta Tuttavia queste caratteristiche saranno sempre modificabili attraverso le preferenze del software. Se abbiamo scaricato la versione gratuita open source di QCAD, avremo la possibilità di provare comunque alcuni strumenti che sono propri della versione a pagamento, propri di QCAD Pro. Questi strumenti eh, saranno disponibili per i primi 15 minuti di ogni sessione di lavoro. Se non abbiamo interesse a utilizzarli, possiamo disattivarli cliccando sulla X accanto al loro nome. Sarà comunque possibile eh, ripristinarli in futuro qualora volessimo testarli. Dopo aver fatto questa operazione è opportuno eh, far ripartire il programma. Come molti altri programmi di grafica, il eh, software si presenta con una grande area è dedicata al disegno, l'area di disegno appunto, e con altri strumenti che sono raggiungibili attraverso delle icone, raccolte in toolbar, o dei menu. In più troviamo eh, alcune sezioni eh, messe in forma di finestre, che possono essere fluttuanti, o ancorate, va inoltre notata una barra di stato che contiene e fornisce alcune indicazioni utili al disegno, e una command line, una linea di comando tipica di altre applicazioni CAD. Effettuiamo adesso eh, alcune personalizzazioni dell'area di lavoro in modo da ottimizzare lo spazio a disposizione è possibile ad esempio impostare le finestre eh, secondo eh, diverse disposizioni è possibile metterle uno sopra l'altro oppure affiancarle o ancora metterle in alternativa l'una rispetto all'altra Questa stessa operazione si può fare con la command line, che si può sganciare utilizzando questo tasto e inserirla nella fascia dedicata a queste finestre. Altre impostazioni eh, riguarderanno la posizione delle toolbar esempio è possibile trascinarle dalla eh, parte eh, zigrinata che rappresenta sostanzialmente la maniglia del, di ogni toolbar per disporle in una diversa posizione. In questo modo avremo creato lo spazio per inserire nuove toolbar che possiamo eh, recuperare dal menu View, Toolbars. Ad esempio, potremmo tirar fuori la eh, Toolbar Modify, dove abbiamo numerosi strumenti utili alla modifica delle entità. Per ulteriori modifiche, e in particolare per modificare il comportamento in generale del software e il l'aspetto dell'interfaccia dovremo invece andare nel pannello di controllo del software che si trova sotto il menu edit application preferences qui eh, troveremo eh, numerose sezioni dedicate ai vari argomenti eh, che eh, connotano il programma per esempio sotto la sezione general troveremo la eh, una serie di eh, opzioni relative al formato delle coordinate nella sezione graphic view invece vedremo ciò che riguarda l'aspetto appunto dell'interfaccia dell e potremo per esempio eh, disattivare la visualizzazione delle, dei righelli e delle eh, barre di scorrimento potremo anche eh, cambiare il colore dello sfondo e degli altri elementi eh, dell'interfaccia se vogliamo invece modificare la lingua andremo sotto la voce Language eh, nella sezione Language Settings in questa lista troviamo numerose opzioni alcune davvero utili in eh, questa occasione tuttavia ci limiteremo a modificare alcuni aspetti appunto, relativi all'interfaccia all e quindi per esempio potremo modificare la dimensione delle icone della toolbar principale, la CAD toolbar che è quella che si trova sulla sinistra eh, dell'interfaccia, riducendone appunto la dimensione e verificare che anche le altre toolbars abbiano la stessa dimensione Per accertarci che l'interfaccia si sia aggiornata, possiamo riavviare il programma.